Ciao a tutti. Oggi prepareremo i biscotti alle pesche. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: pesche tagliate a pezzetti, uovo, zucchero, burro, scorza di limone, farina, vanillina e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 Aggiungere il burro, la farina, l'uovo, la vanillina ed il lievito ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5 trasferire il composto in una ciotola capiente aggiungere le pesche Ed amalgamare bene formare delle palline grandi quanto una noce e posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per il resto dell'impasto cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa o comunque fino a doratura i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuovere dalla teglia biscotti alle pesche grazie e alla prossima ricetta